Aida Espica rivede Geppi a Napoli, lei chiarisce qual è il loro attuale rapporto. Aida Espica e Giuseppe, Geppi, lama immortalati di nuovo insieme. E un ritorno di fiamma o solo amicizia dopo la fine della storia d'amore, ufficializzata da lei appena terminata la seconda edizione del Grande Fratello Vip?. Aida espica, Geppi? Siamo rimasti amici. Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia in un hotel di Napoli dove i due si sono salutati, Lascio showgirl ha incontrato anche i genitori dellimprenditore. Di qui a parlare di nuovo fidanzamento, però, ce ne corre. E lei stessa chiarire tutto, siamo rimasti amici, non è che quando finisce una storia bisogna per forza cancellare il bello che cè stato. Jack e io oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d'amore è un errore. Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. Ma la conclusione è senza appello, la storia tra di noi è finita. Ora sono con il vero uomo della mia vita, mio figlio Aaron, avuto dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari, MDR. Ho tanta voglia di godermi il mio bambino e riprendere in mano la mia vita partendo però non dall'amore, ma dal lavoro. Aida Espica in vacanza a Miami La venezuelana ha trascorso le vacanze natalizie a Miami con il figlio e con gli amici ritrovati Raffaella Azzardo e il suo ex Gianluca Vacchi. Unica parentesi è stata qualche giorno prima a Napoli per alcuni impegni promozionali dopo il GF VIP. Lì che è stato anche l'incontro cordiale con Geppi e la sua famiglia con cui ha creato e mantenuto un buon rapporto. La storia con Geppi è durata, solo, 4 mesi. E non avrà un seguito. Salvo clamorosi colpi di scena.